Grande fratello VIP stasera, squalifica in arrivo per Jeremias Rodriguez Grande fratello VIP, Jeremias Rodriguez rischia di essere squalificato. Jeremias Rodriguez rischia l'eliminazione al grande fratello VIP. Ebbene sì, il fratello di Belen potrebbe lasciare la casa più spiata d'Italia a causa di un acceso litigio. Il giovane argentino è spesso protagonista di forti discussioni. Anche questa volta lo vediamo al centro della scena per aver alzato il tono della voce contro Simona Izzo. In particolare, Jeremias avrebbe offeso la regista in modo molto pesante. Le sue parole non sarebbero state apprezzate dal pubblico. Ma soprattutto Enrici Tognazzi a ribellarsi di fronte alle affermazioni di Jeremias. Ora quest'ultimo rischia seriamente di essere squalificato dal reality. La scorsa settimana i telespettatori hanno visto i due fratelli Rodriguez dividersi. Il programma prevede che i due giochino separatamente. Inizialmente li abbiamo visti entrare nel reality come un unico concorrente. Ora le cose sono cambiate e Cecilia rischia, questa sera, di vedere il fratello abbandonare la casa. Sono molte le persone che non avrebbero per nulla apprezzato il comportamento del giovane argentino, tanto che si sono aperte delle vere e proprie polemiche proprio sulla sua persona. Geremia rischio eliminazione al grande fratello Vip, arriva Belen Rodriguez. Il grande fratello V potrebbe decidere di procedere con una seconda squalifica. Dalla casa più spiata d'Italia, dopo Marco Predolin, potrebbe essere squalificato anche Jeremias Rodriguez. Ma accadrà un altro importante colpo di scena questa sera. Infatti, entrerà all'interno della casa Belen Rodriguez. La nota showgirl, dopo aver mandato ben due aerei ai suoi fratelli, ha deciso di approdare nel reality. Il motivo ancora non è noto. Ma sicuramente, Belen dovrò infondere più coraggio a Cecilia e Jeremias. Oppure, la showgirl potrebbe avere un compito più duro, ovvero quello di sostenere il fratello durante la sua squalificazione. Sappiamo che la famiglia Rodriguez è molto unita e da sempre si aiutano a vicenda. Jeremias ha mostrato più volte le sue fragilità e Belen ora è pronta a sostenerlo. Grande fratello VIP, Belen Rodriguez sostiene e difende Jeremias. Belen Rodriguez è costantemente presente per Jeremias e Cecilia. La nota Showgirl ha, infatti, difeso apertamente il fratello. In questo periodo così complicato. Il giovane argentino è al centro di moltissime polemiche e troppe sono le persone che non lo apprezzano per i modi utilizzati con Simone Izzo. Proprio attraverso i social, Belen ha prontamente difeso il fratello dalle molteplici accuse.